Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questa primissima puntata della nuova rubrica L'Intervista tra fatti e eh, giurisprudenza. Come sapete con il Centro Studi Machiavelli abbiamo avviato una rubrica dal titolo appunto l'intervista nel quale andiamo ad approfondire i temi più dibattuti del momento, dalla politica all'attualità, all'economia e di volta in volta lo facciamo appunto intervistando uno storico, un politico, un rappresentante delle istituzioni, un economista, un eh, sondaggista. Abbiamo notato come questa rubrica ha avuto un risultato ed un riscontro molto positivo da parte vostra, da parte del pubblico, di questo noi vi ringraziamo tantissimo ed è proprio per questo motivo che abbiamo voluto estendere questa rubrica anche ad un settore molto delicato, ma che ha fatto tanto parlare di sé in questi ultimi anni, che è proprio il settore della giurisprudenza. Un viaggio dunque che cominceremo insieme, un viaggio però nel quale io non sarò da sola ma bensì un viaggio che abbiamo ideato e realizzato in due, sarò infatti affiancato da un esperto di settore, lo conoscete già perché è stato anche nostro ospite nella rubrica appunto l'intervista. Do il benvenuto al professor Alberto Aini, ricercatore del Centro Studi Machiavelli e dottore di ricerca in diritto penale italiano e comparato. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno Silvia, buongiorno a tutti. Grazie per avermi invitato di nuovo. Allora, eh, intanto voglio farti una primissima domanda. Quanto sei contento, carico e pronto per questa ah. nuova avventura insieme? Sono molto molto contento, devo dire che sono molto molto contento e molto carico. Sono molto felice di poter fare un po' di informazione su questi temi che sono delicati, però estremamente importanti per la vita democratica del Paese. Che è Assolutamente fondo, sì. Il diritto alla giustizia penale ci riguardano tutti. Eh certo. E certo, noi infatti approfondiremo una serie di tematiche che riguardano proprio la eh, giustizia, con eh, il professore cercheremo eh, di capire un po' eh, come funziona la nostra giurisprudenza attraverso appunto eh, fatti di cronaca, eh, processi giudiziari in corso, terminati, quindi del presente o del passato, cercheremo di capire un po' come funziona il nostro sistema e il nostro ordinamento eh, giudiziario. Prima puntata che abbiamo deciso di eh, dedicare ad un tema eh, molto importante che è quello dello stalking collegato poi con il femminicidio. Allora io professore le vorrei rivolgere subito la prima domanda per porre in innanzitutto delle basi, nel senso che è un tema molto delicato. Eh, C'è tanto di cui discutere, allora prima di andare proprio nei livelli un po' più elevati cerchiamo di capire innanzitutto... Che cos'è lo stalking nel suo significato più giuridico e più eh, puro del termine? Cioè, quando noi apriamo un libro, alla parola stalking, due punti, cosa leggiamo? Allora, giuridicamente alla parola stalking corrisponde un reato, che è l'articolo 612 bis del codice penale, che punisce chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta qualcuno, e in modo da cagionare alternativamente o un perdurante stato d'ansia o un fondato timore per la propria autunicolumità oppure un cambiamento significativo delle sue abitudini di vita. Questo, questa formulazione vuol dire, e questo è abbastanza pacifico in giurisprudenza, che ci vogliono almeno due condotte in accia o molestia, perché la norma dice condotte reiterate, che provocano alternativamente uno dei tre cosiddetti eventi che costituiscono la norma. Quindi o un'ansia un perdurante o un fondato timore per la propria incolumità oppure un cambiamento delle abitudini di vita. Questo è lo stalking in senso tecnico eh, che quindi è molto meno di eh, quello che magari eh, normalmente si considera stalking perché per esempio non include... La violenza fisica nei confronti della persona, che sarà sempre autonomamente punita, però ai sensi usuali norme che sanzionano la violenza personale, come le lesioni personali volontarie, eccetera, eccetera. Ecco, questo è molto importante, perché infatti bisogna scindere poi le due cose, tra stalking e violenza fisica. E su questo punto, poi ci, ci vorrei ritornare anche quando. Uh, vorrei parlare in qualche modo un po' della prevenzione e anche del femminicidio, purtroppo che uh, c'è stato ultimamente a Bologna dove Giovanni Padovani, questo ex calciatore, ha uh, ucciso poi a martellate uh, la sua ex uh, fidanzata quindi vorrei proprio porle proprio questa domanda sulla prevenzione. Allora, Per fare poi però qualche esempio, per capire un po' che cosa si intende per queste condotte reiterate. Uh, spieghiamoci meglio uh, uh, allora uh, per esempio la, la dico in maniera molto, molto basic no? uh, ci sono due amiche insomma, che stanno insieme Maria, puro esempio che dice all'amica uh, c'è questo ragazzo che però mi sta facendo stalking e mi sta chiamando in continuazione è bene stare attenti, insomma, ad utilizzare questo, eh, questo termine, poi giuridicamente eh, parlando. Eh, per Stalking vanno identificate anche quelle condotte, tipo telefonate ossessive, appostamenti sotto casa. Ecco, facciamo proprio qualche esempio per far capire. Allora, certamente sì, rientrano anche le condotte come. La norma dice molestia o minaccia, quindi sicuramente chiamare più volte una persona al telefono, spedigli insistentemente dei messaggi su WhatsApp o anche per mail, o appostarsi, appostarsi sotto casa, lasciare dei messaggi minatori, magari con contenuti violenti. Sicuramente sono tutte condotte che rientrano nella fattispecie di stalking. A patto però, questo è l'aspetto importante che mi è spesso dimenticato, che cagionino uno dei tre eventi alternativamente pre previsti dalla norma. Quindi o un perdurante stato d'ansia che deve essere provato in giudizio con una relazione di un medico, come si vuole, ma deve essere provato, oppure un fondato timore per la propria incolumità, che ad esempio eh, può essere provato se le minacce sono state eseguite per esempio con armi, è chiaro che se la minaccia viene eseguita ad un argomento armato di coltello, certamente la vittima, ha un più che fondato timore per la propria incolumità, oppure un cambiamento significativo dell'abitudine di vita, il che vuol dire che se per esempio l'autore, si apposta sempre sotto casa o lungo il percorso di lavoro de della vittima, costringendola anche a cambiare il proprio percorso di lavoro, a cambiare abitazione, a cambiare il numero di telefono. Queste sicuramente sono tutte condotte che potrebbero assolutamente rientrare eh, nel diritto di stalking o atti persecutori. Credo di avere dato un po' un perimetro. Poi chiaramente la norma, come avete visto, è formulata in maniera molto ampia. Quindi, ecco, vogliamo dire anche quali sono condotte... gli articoli? 612 bis. Solo? Cioè, solo sì, sì. Solo il diritto di stalking è dell'articolo 612 bis del codice penale. Poi, chiaramente, come dicevo prima, non bisogna dimenticare che altre condotte saranno poi punite ai sensi di altre fattispecie incriminatrici. È Chiaro che se eh, l'ex fidanzato di Maria, eh, che parla con la sua amica, oltre a minacciarla e magari a costringerla a cambiare il numero di telefono o a. a, a per durante il stato d'Ansia non riesce più a dormire la notte perché ha paura che questa persona gli si presenti sotto casa, addirittura un giorno la aggredisce, dandole uno schiaffo, un pugno. Chiaramente quel fatto sarà punito ai sensi dei azioni personali, eh, grazie a Dio, sperando che anche in questo esempio non cada qualcosa di più grave. Questo bisogna tenerlo molto in considerazione. Poi non bisogna nemmeno dimenticare che, eh, un aspetto che viene spesso dimenticato nella narrazione, diciamo, giornalistica, che. Eh, Diciamo, ciò che a volte si parla di stalking anche quando queste condotte violente, psicologiche o fisiche, avvengono in un ambito familiare, in un ambito di una convivenza. Quello giuridicamente non è più stalking, ma è maltrattamento in famiglia, che è un altro reato previsto dall'articolo 572 del Codice Penale, appunto addirittura con una pena più alta. Quindi stalking ecco, è. Infatti, Mi è preceduto proprio nella domanda, perché quando si parla di stalking, quindi... Si può fare, cioè, esiste uno stalking come maltrattamento di famiglia, quindi stalking all'interno della famiglia? Sono due reati diversi, sono molto simili, ovviamente i, i tecnici, i colleghi potrebbero storcere un po' il naso da questa distinzione perché chiaramente è molto semplificata, però sostanzialmente i maltrattamenti in famiglia sono quello che eh, spesso genericamente si intende come stalking, ma attuato all'interno di una relazione di convivenza, cioè un rapporto stabile. Lo stalking invece è quello che avviene al di fuori di questo rapporto, questa è la differenza fondamentale, no? quindi di fatto, di fatto i maltrattamenti sono uno stalking in famiglia, lo stalking è invece uno stalking quando la relazione di convivenza, di familiarità non c'è più, è cessata, è conclusa. Anche qui mi perdoneranno, il ripeto, i tecnici per la semplificazione, ma sostanzialmente corretto dal punto di vista criminologico, i casi certo. sono questi. No? Poi è anche bene andare a guardare insomma, il caso per caso, insomma, il processo certo. poi... Non, I processi non sono tutti uguali, insomma, nel, nella stessa fattispecie di omicidio, no? Ci si domanda molto spesso, eh, nelle stesse chiacchiere di bar, hanno ucciso entrambi, perché a lui gli hanno dato vent'anni e all'altro gli hanno dato due anni, insomma, bisogna poi ah, andare certo. bene certo, a leggere certo. quelle che sono le carte. Ah, sono, certo, chiaramente, poi dopo c'è, certo, ci sono, dipende sempre da tantissimi fattori, diciamo, direi. Difficile che una persona per lo stesso omicidio di 90 anni e l'altra due, perché una, è chiaramente è un, un'iperbole, però ovviamente ci possono essere delle disparità. Che poi ma magari un giorno ne potremo anche parlare, molto volentieri, potremo fare. Una, assolutamente, una assolutamente sui sì. Tipi Io invece volevo andare ad approfondire anche un po' quello che è il tema del codice rosso. Eh, lo conosciamo come codice rosso in realtà parliamo appunto della legge del 19 luglio del 2019 precisamente la numero eh, 69 dove appunto si, si parla di modifiche del codice penale, codice di procedura penale e disp altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di eh, genere quando per esempio subentra il procedimento d'urgenza del codice rosso e ehm, le domando anche: questo codice rosso in realtà sta funzionando o no? E le riporto un po' la domanda, insomma, eh, che mi è stata posta da tantissimi cittadini: anzi, in realtà, mi è stata posta, diciamo, la, la risposta più che altro: ma questo codice rosso funziona o non funziona? Allora, prima di tutto rispondo alla prima parte della domanda, che cos'è il codice rosso, eh, sostanzialmente eh, l'ha detto lei, cioè è un procedimento accelerato, che, eh, un procedimento penale che ha delle scansioni accelerate, eh, che viene, eh, si instaura automaticamente quando ci sia una querela per una serie di delitti che rientrano eh, tra quelli che abbiamo detto, maltrattamenti, atti persecutori, alcuni delitti contro la libertà sessuale, il panino circuito ma sicuramente anche lo stalking, i casi di stalking e maltrattamenti. Che cosa implica? Implica che ci siano delle scansioni accelerate, ad esempio il Pubblico Ministero è obbligato entro un termine molto breve a sentire, a vedere e parlare con la persona che ha presentato una querela per stalking, perché? Perché si vuole far sì che il Pubblico Ministero veda con i suoi occhi questa persona e si renda conto personalmente immediatamente della gravità del problema. Eh, sostanzialmente questo, poi ovviamente la legge articolata ha previsto degli aumenti per esempio nella pena per i diritto di atti persecutori e altre misure eh, che vanno verso un inastrimento sanzionatorio ma principalmente l'idea è questo, questo procedimento accelerato ora, per valutare se questo procedimento funziona o non funziona secondo me è un po' presto nel senso che in generale il diritto ha i suoi tempi Spesso nel dibattito pubblico si ha l'idea che se viene fatta una legge e il giorno dopo allora bisogna vedere già gli effetti. In realtà non è così. Ricordiamoci che in generale tutte le modifiche penali non possono essere retroattive, quindi già, già, già questo ci fa capire che si applica anche questo codice rosso e gli aumenti di pena sono previsti si applicano solo per i fatti successivi al 2019. Quindi in realtà abbiamo portato solo due anni no? è ed è molto è difficile va va valutare. Spesso c'è questa pressione giornalistica dell'opinione pubblica anche comprensibile. Da vedere subito tutti i risultati, ma il risultato in di diritto si vede dopo dieci anni, dopo cinque anni, perché ci sono tutta una serie di ricadute prima che una cosa anche in regime uh, complichiera. Non, non sono neanche tutte riconducibili a, uh, a questioni burocratiche e organizzative. In parte sì, ma non neanche del tutto, è proprio fisiologico, ci vuole un attimo perché la società si adatti alla modifica. Quindi è presto per dire. Sicuramente si tratta di modifiche, mh, di modifiche che, sono, eh, che sono sicuramente interessanti e che possono, eh, che possono essere considerate delle modifiche importanti. Eh, per valutare e capire effettivamente quali si appare sulla loro efficacia eh, bisogna aspettare ancora qualche tempo, a mio avviso. Ecco, quali sono i reati e le pene che sono corrisposte al, allo stalking? Allora, dicevo, la pena, um, la pena minima di un anno di reclusione va da un anno a sei anni e sei mesi di reclusione, che è una pena abbastanza significativa, eh, si può andare in carcere anche solo per il diritto di stalking, in casi particolarmente gravi. Questo significa questa pena, per dirla in maniera proprio sintetica. Uh, soprattutto poi uh, quando lo stalking si accompagna con gli altri reati accessori che abbiamo detto prima, come per esempio le lesioni personali eh, eh, o, o altri reati che, che vengono a quando il soggetto non si limita soltanto a minacciare e molestare la vittima, ma eh, maluratamente passa l'azione, quindi in qualche modo la aggredisce. Quindi uh, c'è violenza no. fisica. Esatto, esatto, poi naturalmente non bisogna dimenticare che eh, la pena viene sempre applicata alla fine del processo, No, quindi eh, in realtà poi eh, la pena è forse la cosa che incide di meno nella prevenzione e nella trattazione di questi fenomeni perché eh, arriva sempre dopo, no? perché ci sia la pena vuol sì. per dire che il reato ormai è già stato commesso, cioè per definizione direi Ecco, nei reati della pena, no? che ha detto che poi chiaramente va, va in auge eh, alla fine quindi del processo ma certo. nel mentre, quindi nel, in quest'arco quest temporale eh, lo stalker, chiamiamolo così, dove sta? Che fa? ma Allora, eh, ci sono vari strumenti preventivi che possono essere ehm, disposti ehm, dall'autorità di pubblica sicurezza, dall'autorità giudiziaria prima della condanna definitiva, cioè prima che poi la persona eh, si becchi questa pena in senso stretto. Ah, sicuramente, eh, un, un primo grande ambito è quello delle misure cautelari. Eh, ci sono alcune misure cautelari che sono pensate specificatamente per i casi di stalking, stalking come ad esempio il divieto di avvicinamento ai luoghi, presentati, ai luoghi frequentati dalla vittima, sì. prevista dall'articolo 282 ter del codice di procedura penale. Vi eh, sono poi eh, delle misure di carattere amministrativo, come il cosiddetto monumento questorile, che si può applicare qualora... Anche senza la querela eh, della vittima che magari ha ancora paura di denunciare il proprio aggressore. Quindi in questo caso basta una segnalazione e il questore, in presenza di un fondato sospetto che una certa persona abbia, stia commettendo, detto di solito, può convocarlo in questura e fare un ammonimento, eh, che vuol dire un bel discorsetto che lo avvisa del fatto che se va avanti eh, può ricevere naturalmente una sanzione penale anche significativa. Eh, quindi. Diciamo, de, de, de, in qualche modo l'apparato preventivo già esiste. Eh, Ma un... volevo farle una domanda, no? perché Prego. mi faccio un po' l'avvocato del diavolo. Certo, certo. Ha citato il divieto di avvicinamento imposto certo. dal giudice. Vediamo che però nella realtà non è poi così, nel senso che lo stalker ha questo divieto di avvicinarsi certo. alla vittima, certo. però poi non viene realizzato. E quindi certo. forse mi domando e ci domandiamo come cittadini, ma funziona davvero allora questo divieto di avvicinamento e forse dovrebbe qualcosa cambiare sotto questo punto di vista? Eh. Allora io eh, per parlare di questo a mio avviso eh, bisogna parlare del cosiddetto braccialetto elettronico, perché, sì. eh, perché e lo spiego subito a chi ci ascolta, è chiaro che eh, il divieto di avvicinamento a un luogo come una qualunque altra misura cautelare che non consista nel fatto di prendere una persona e metterla in carcere, ha bisogno poi anche di qualcuno che controlli che la misura sia rispettata, questo è chiaro. Certo. Io posso fare tutti i divieti che voglio, ma se poi non c'è. Ed è chiaro, dall'altra parte, che è anche estremamente impossibile per la polizia, per la forza pubblica, controllare il rispetto di una misura cautelare del genere. Perché il divieto, come si fa? Si può mandare una, una pattuglia della polizia a controllare ogni tanto, ma quanti divieti vengono messi, quante potenziali vittime ci sono. Eh, è chiaro che... Eh, Ricordiamoci che lo stalking è un reato grave e importante, ma ce ne sono tantissimi altri, ci sono le rapine, ci sono gli omicidi, c'è la criminalità organizzata, c'è lo spazio di droga, il spazio di stupefacenti, eccetera, eccetera. È chiaro che eh, in quest'ottica eh, la forza pubblica deve assolutamente dedicare le proprie attività, le proprie risorse a campi disparati. Da questo punto di vista è ovvio che eh, la soluzione più sensata sarebbe quella di usare il cosiddetto braccialetto elettronico. Che cos'è? semplicemente una misura che è un braccialetto o un altro dispositivo che può essere attaccato diciamo alla persona, che può essere indossato dalla persona che uh, di quale si sospetta che abbia commesso un diritto di stalking a livello tale per cui addirittura sia stata disposta nei suoi confronti una misura cautelare che in qualche modo avverte immediatamente la polizia se questa persona trasgredisce eh, eh, il... Uh, la, come dire, la prescrizione della misura quindi se si avvicina oltre a una certa distanza alla vittima quindi, ma leggevo infatti che per, per, eh, per esempio per questa storia del braccialetto elettronico certo, infatti, uh, quindi... di dare il, diciamo, la macchinetta di avviso di segnale proprio alla vittima in maniera tale che come diceva lei appunto non è che ogni pattuglia poi può passare eh, certo. sempre perché ci sono, ci sono migliaia di denunce certo. di stalking, però magari dare la possibilità alla vittima di avere proprio lo strumento di allarme potrebbe certo, essere però, magari una soluzione. Su questo però, consentimi di essere assolutamente chiaro: c'è già questa possibilità. Certo. Non è che questa possibilità non c'è. Il problema del braccialetto elettronico è un problema non normativo, purtroppo, In questo forse sui giornali non passa, è, è... ma è un problema organizzativo. Tutte le norme già ci sono, i braccialetti elettronici non ci sono. Perché i braccialetti elettronici non ci sono è una bella domanda, è una domanda che eh, diciamo eh, i penalisti eh, ci chiediamo da tanti anni. I braccialetti ci sono, ma sono molto pochi, sono molto cari, la procedura di installazione di questi dispositivi è molto faraginosa. Il che sorprende molto, devo dire, eh, che si consente questa piccola nota polemica in un mondo come il nostro, del 2022, dove noi eh, con, pochi, con pochi euro possiamo comprare un dispositivo che ci dice che ha una precisione di 20 metri ovunque dove siamo, no? che è Google Maps. No? Quindi qualunque cellulare dotato di Google Maps eh, consente di fare questa cosa. Quindi certo. chiaramente qui... Ma noi ehm... professori in questa rubrica vogliamo assolutamente essere polemici proprio perché insomma è dalla polemica anche dal, dal confronto che possono nascere delle idee insomma delle, delle, allora, delle risposte positive diverse anche allora magari. allora mi eh, consenta di aggiungere un'ulteriore cosa che l'implementazione vera non finta cioè non sulla carta ma reale del concetto elettronico consentirebbe non soltanto di tutelare maggiormente le vittime di stalking o di reati del genere legati ai maltrattamenti ai rapporti effettivi finiti male eccetera eccetera ma considererebbe anche di risolvere in gran parte, o almeno in parte, il problema del sovraffollamento carcerario, perché ci sono tantissime persone che sono, eh, che sono, eh, che sono mandate in carcere in via preventiva eh, per, perché diciamo, le esigenze cautelari non possono essere risolte se non in quel modo, ma le stesse esigenze cautelari potrebbero essere risolte mediante l'applicazione del processo elettronico. Quindi non solo più sicurezza, ma anche più efficienza, ecco. è, è, quasi, è proprio un ambito in cui, a mio avviso, non c'è proprio conflitto tra le esigenze di garanzia e le esigenze di efficacia di rigore dell'applicazione no? della sanzione penale o, del, o di soddisfacimento delle esigenze preventive della giustizia penale. Si tratta proprio di una misura che, di quale vincono tutti, cioè vincono sia le vittime, ma in qualche modo vengono anche rispettati, e tutelati e non compressi in maniera eccessiva anche i diritti dei de presunti, dei de presunti, de presunti, cioè delle persone indagate, no? Sì, sì, sì. Eh, certo. Che però sono sempre presunti innocenti, quindi fondamentalmente se si può comprimere meno i loro diritti in una fase preliminare, ma allo stesso tempo tutelando la vittima, perché no? È eh, un win-win, come si dice. Certo, poi... Per esempio, ecco, è importante anche valutare eh, la eh, querela dello sto, su, per lo stalking, insomma di come abbiamo eh, e come lei ha appena eh, citato, perché eh, per esempio proprio nei fatti del dell'ultimo femminicidio e adesso proprio ci arriviamo appunto con Giovanni Padovani ex calciatore che ha ucciso a martellate la sua ex fidanzata diciamo che i familiari, gli amici ma anche insomma un po' i cittadini si sono scagliati anche contro il procuratore perché dicono, dicevano insomma secondo l'accusa era qualcosa che si poteva prevenire è lo stesso procuratore che in qualche modo ha risposto e ha detto non poteva essere previsto perché proprio nella querela eh, di Stalking non era stato scritto, non era stato segnalato che c'erano stati atti di eh, violenza eh, tali da eh, presupporre poi eh, l'omicidio, il eh, femminicidio. Quindi non lo so, forse dico, bisogna stare attenti anche un po' a come si, si scrive Uh, questa querela si, si si denuncia un po questo atto di, di, di, di violenza intimidatorio insomma di cui abbiamo appena parlato. Beh, allora, questo adesso io non ho, devo confessare che non ho seguito lo scambio, quindi eh, mi fido di quello che lei mi comunica, l'importante è parole parole del procuratore. C'è da dire che sicuramente non sta scritto da nessuna parte nel codice di procedura penale che se una persona presenta una querela non facendo cenno a atti di violenza, poi il procuratore non possa, anzi debba indagare sulla possibilità che eh, que quegli atti, magari fino a quel momento non violenti, fossero poi, eh, fossero poi eh, eh, peggiorati o ci fossero rinforzati. Sì, diciamo, si, si parlava esatto. del fatto che non presupponeva il che si arrivasse a tanto, ecco, no, perché poi ci sono esatto. veramente migliaia di, di denunce, quindi esatto. bisogna poi poi muoversi secondo le regole e, e ciò eh, che ci certo, scrive. Poi chiaramente no? dall'altro dall'altro lato eh, dall'altro lato è chiaro che invece, eh, diciamo, anche su, su piano, sul piano come dire, scientifico, non si può eh, non dire che è molto difficile. Eh, non si può prevedere il futuro. Eh, la percentuale di, uh, di fatti riconoscibili anche, o la percentuale diciamo neanche di fatti riconoscibili allo stalking, ma addirittura la percentuale, se noi prendiamo il totale delle querele per stalking, e vediamo i casi in cui poi ci sia stata, c'è cioè, stata effettivamente un'escalation, addirittura arrivata all'omicidio da Vittia, sono estremamente rari e spesso e fino a un certo punto non c'è una reale distinzione. Eh, C'è cioè magari un'escrescente che a un certo punto si ferma e un'altra che esplode. Quindi è molto difficile, da questo punto di vista, è chiaro che eh, questo, su, mentre sulla questione dell'essere delle, di, diciamo, o meno inserita la violenza in querela, mi sembra un po' una giustificazione cavillosa se è stata usata, mi, mi, mi si consenta questa, questa, piccola, questa piccola polemica. Però, invece, dall'altro lato, è chiaro che, ehm, su un piano più generale, come si fa a pretendere eh, che. Eh, L'autorità giudiziaria, vedendo la sfera di cristallo, sa più esattamente distinguere i casi in cui certo. lo stalking poi sfociere in una vicenda così tragica oppure rimane a un livello diciamo di. No, no, di, certo, di, di su questo era, era interessante, per esempio, anche un articolo pubblicato sul riformista dove appunto ci si mette sicuramente dalla parte della vittima anche dei, eh, dei familiari, ma anche dalla parte insomma di questo procuratore e, e ma anche dalla reazione un po' della macchina giudiziaria che si mette in moto che è sicuramente proporzionata poi alla natura delle condotte che vengono uh, denunciate uh, quando professore per esempio dallo stalking si passa al uh, femminicidio cioè dove c'è questa linea sottile che porta poi al femminicidio allora Annunciamo anche che cos'è il femminicidio e, e da quali articoli anche eh, viene citato. Ma allora, eh, cominciando sempre da, da, da, dal principio, allora, innanzitutto bisogna premettere che, eh, come forse non tutti sanno, il femminicidio sul, sul piano giuridico non esiste, non esiste il reato di femminicidio. Esiste il reato di omicidio volontario che è punito con una pena da 21 a 24 anni di reclusione che si applica sempre, sia nel caso in cui la vittima sia un uomo, sia nel caso in cui la vittima sia una donna. I casi che diciamo, eh, vengono accostati più frequentemente all'idea del femminicidio sul piano giornalistico rappresentano giuridicamente dei casi di omicidio aggravato, che sono previsti non più dall'articolo 575 ma dall'articolo 576 del codice penale ai numeri 5 e 5.1 uh, dove si dice che l'omicidio è punito non più con la pena da 21 a 24 anni ma con la pena dell'ergastolo quindi reclusione eh, tendenzialmente perpetua nei casi in cui l'omicidio sia stato commesso nei confronti della vittima di un diritto di stalking o di maltrattamenti. quindi in un contesto di non relazione familiare, eh, affettiva eh, presente o conclusa, che sia finita diciamo, eh, in, in, diciamo, in cioè che chiaramente che sia sfociata in, in, in, in, una, in un sistema di premedicazione violenta, psicologica e morale. Quindi, dal punto di vista giuridico, il femicidio non c'è: c'è l'omicidio aggravato dall'essere stato commesso nei confronti di una vittima delitto di maltrattamenti e di atti persecutori, che è appunto con l'ergastro quindi con la pena più alta possibile nel nostro ordinamento. Non c'è pena più alta, quindi il femicidio è questo. Uh, giuridicamente ecco uh, possiamo parlare oggi di emergenza femminicidio poi se ha anche qualche numero anche nei, nei riguardi dello stalking insomma diciamolo perché sono molto importanti perché ci fanno un po' riflettere quella che è la gravità di questi di questi atti ma anche insomma di ciò che stiamo vivendo un po' nella, nella nostra società possiamo parlare dunque di emergenza femminicidio ma ah, allora ehm um... Per rispondere a questa domanda, io devo fare una piccola premessa che è molto importante, secondo me, anche per il carattere informativo che ha questa, questa, mh, questa trasmissione, questo, questo, piccolo, questo piccolo nostro salotto. Ma allora, la premessa è innanzitutto che eh, l'Italia è uno dei paesi eh, con il tasso di omicidi più basso al mondo. Eh, ed è un, un tasso di omicidi che è in costante diminuzione dagli anni 90, è diminuito di sei volte negli anni 90. Attualmente il tasso di omicidi, cos'è il tasso di omicidi? È il numero di persone che sono state ammazzate volontariamente per 100.000 abitanti, no? quindi rappresenta il numero totale degli omicidi diviso il numero della popolazione, sostanzialmente questa è l'idea. E in costante diminuzione attualmente è la metà della media europea, è sei volte minore rispetto alla media mondiale, è di dodici volte minore rispetto alla media mondiale, ed è diminuito di 6 volte negli anni 90. Questa diminuzione è un trend costante, Uh, è costante ed è percepibile anche uh, negli ultimi dieci anni basti pensare che negli ultimi dieci anni il numero di omicidi in italia è diminuito della metà dal 2011 al 2021 ed è diminuito uh, sia nei confronti degli uomini sia nei confronti delle donne uh, il numero degli omicidi uh, che hanno avuto vittima una donna è diminuito del 30% negli ultimi 10 anni, quello che hanno vittima un uomo è diminuito del 54%, il numero di tentati e omicidi che hanno come vittima una donna è diminuito del 40% e anche nei confronti degli uomini è diminuito del 40%. Quindi si tratta di un trend costante eh, rispetto al quale a me eh, sul piano proprio scientifico sembra difficile che si possa parlare di emergenza. Poi naturalmente il termine emergenza è anche molto eh, personale, nel senso che ciascuno decide che cosa sono per lui le emergenze. Quello che i dati mostrano in maniera incontrovertibile è che comunque il numero totale di omicidi è in costante diminuzione. Perché talvolta Beh, questo... si parla di emergenza femminicidio? Se posso concludere sì. per far capire. Certo. Perché Poi spesso sui giornali invece si legge, ah ma il numero di, di donne vittime di omicidio è in costante aumento. Allora, qual è? Eh, dipende che cosa si va a guardare, perché i giornali, diciamo, in discorso pubblico quando si parla di questa cosa si vede la percentuale di donne vittime di omicidio sul totale degli omicidi, che è in aumento per una ragione molto semplice, perché il, come abbiamo visto poc'anzi, il numero di omicidi che ha come vittima un uomo sta diminuendo più velocemente del numero di omicidi che ha come vittima una donna. Quello che ha come vittima un uomo sono diminuiti negli ultimi dieci anni del 52%, quelli che hanno come vittima una donna sono del 30%, quindi sul totale le donne sono più rappresentate. Ma non solo, ma non solo, la motivazione del fatto per cui gli omicidi che hanno come vittima un uomo diminuiscono di più dipende dal fatto, è un fatto assolutamente noto sul piano scientifico e che si spiega in maniera molto semplice, perché? Perché gli omicidi che hanno come vittima un uomo hanno, sono, la maggioranza di questi omicidi sono omicidi che avvengono in contesti di criminalità, allora, che cos'è che non è successo in Italia negli ultimi 30 anni? Non c'è stata per fortuna una guerra di mafia impressionante come quelle che hanno conestato gli anni 90. Quindi chiaramente diminuiscono molto, il numero totale di omicidi che hanno come un uomo diminuisce di più perché in qualche modo funziona meglio la pubblica sicurezza. Gli mm. omicidi che hanno come vittima una donna sono purtroppo, invece, avvengono molto spesso nell'ambito di, eh, di relazioni familiari e affettive eh, che sono... Dei, dei tipi di delitti che, che sono il cui numero è sostanzialmente anelastico, cioè diminuisce o sale in maniera molto lenta. Perché in qualche modo sono delitti per cui, eh, che, ha, che, ha, che hanno sono molto più difficili da contrastare sul livello della pubblica sicurezza. No? Eh, se si combatte le criminalità organizzate, faccio un esempio molto banale, eh, si, si vince o si conglie. Si vince in parte questa lotta e si, si arrestano i capi di una serie di costi, chiaramente la situazione si stabilizza e non c'è più ragione per farsi la guerra e quindi ci sono meno omicidi. Mentre gli omicidi che nascono in contesti affettivi relazionali sono nascosti, è difficile sapere qual è la relazione che va male, è difficile sapere distinguere no, tra eh, lo stalking che sfocerà in un omicidio e quello che non sfocerà. Quindi la loro diminuzione sarà una diminuzione sicuramente più, eh, eh, più, più, più meno drastica. No? Il numero di omicidi che hanno come vittima una donna è, sta diminuendo in maniera costante ma lenta. Quello degli uomini invece è più soggetto a degli sbalzi, che derivano dal fatto appunto da quanto è forte, o quanto è violenta in quel momento la criminalità, diciamo classica, nera, comune, no? il traffico di stupefacenti. Sì, certo, poi dipende anche dal tessuto sociale insomma, in, cui, in cui si vive assolutamente, assolutamente. ma beh, questa è stata un po' una sorpresa insomma eh, anche da, da parte mia di questi, di questi suoi dati perché poi abbiamo visto anche soprattutto come sotto il, il lockdown c'è stato in realtà anche un aumento dei maltrattamenti in famiglia che però come abbiamo spiegato insomma, è diverso appunto cioè. Uh, dallo stalking. Vorrei uh, porle un'altra domanda uh, prima di concludere uh, il, uh, il nostro spazio. E secondo lei abbiamo dunque una macchina giudiziaria efficace ed efficiente nei limiti uh, del possibile oppure c'è qualcosa che però invece va modificato, va migliorato? Insomma, parliamoci anche, le leggi ci sono, le regole ci sono, eh, i libri, i tomi che studiate insomma eh, ne eh, sono eh, anche eh, la dimostrazione, eh. però poi all'atto pratico forse qualcosa non funziona benissimo. Cosa mi dice lei professore? Allora, a, a mio avviso, a mio avviso eh, il, il problema è organizzativo, soprattutto organizzativo eh, e... Eh, ed è un problema che non riguarda, eh, spesso non riguarda i casi che, vanno, eh, che vengono affrontati dall'opinione pubblica, ma guarda tutti i casi striscianti. Cioè il vero problema, vi spiego meglio, perché il problema organizzativo? A mio avviso il problema è organizzativo proprio per le ragioni che dicevamo prima. Cioè ci sono gli strumenti che consentono di tenere sotto controllo il fenomeno, gli strumenti normativi che lo consentono, il elettronico, ma non ci sono i braccialetti elettronici. No, si possono fare tutte le modifiche normative che si vogliono, ma quello che bisogna fare è stanziare una serie di fondi per comprare questi benedetti bracciati elettronici e pagarli meno, cioè, pagare un prezzo analogo a quello che si, che si paga nel tag che, che vende. Quindi che mi vende, sto dicendo che mancano che un po' le risorse, anche i soldi. ecco. Questo io non lo so perché non lavoro in un ministero, certo è che... Tutto quello che emerge da prassi vincano. è che i braccialetti costano molto, molto. E se uno certo. paragona il costo di un braccialetto al costo di un cellulare disponibile in qualunque negozietto che fa sostanzialmente la stessa cosa con un GPS, si chiede: qua forse c'è qualcosa che non funziona. E mi sembra qualcosa che non funziona sul piano organizzativo, forse l'installazione deve essere più lasca, non deve, deve seguire tutta una serie di certificazioni eccessive si tratta di vedere ma questo non mi sembra un problema diciamo, normativo mi sembra un problema proprio di funzionamento dell'apparato burocratico e lo stesso vale per l'ammonimento quello che emerge dalla prassi è che l'ammonimento funziona abbastanza bene soprattutto nei confronti di autori di livello eh, socio-economico eh, medio-alto come per esempio nel caso del calciatore può funzionare l'ammonimento in questi casi però deve essere fatto non sempre le procure hanno le risorse e i mezzi per gestire quell'infinità di, eh, di, di, di segnalazioni per stalking che arrivano quindi spesso si trovano, a eh, alcuni ammonimenti vengono fatti, altri no, a, a fronte di fatti specie sostanzialmente identiche. Con questo io non voglio, eh, non voglio dire che eh, naturalmente, non voglio spostare il carico tutto sulle su, questure che hanno sicuramente i loro problemi, che hanno i loro problemi cronici di carenza di risorse. Però di fatto eh, eh, mi sembrerebbe, io non chiederei mai a, a un politico o a un Parlamento di fare una nuova norma alzando le pene, chiederei di distanziare delle risorse per utilizzare... Gli strumenti già esistenti, no, anche perché il procedimento elettronico avrebbe un effetto positivo. E, e, e, e mi scusi se ritorno su questa cosa, ma veramente sulla questione del, del sovraffollamento carcerario: cioè, eh, eh, sa, sa renderebbe più efficiente la giustizia nel suo insieme, non soltanto nei casi di slogan. Quindi, a maggior ragione, facciamo È eh, questo, eh, poi sul secondo aspetto, a me. La cosa che mi preme un po' sottolineare è che a me sembra che spesso il discorso mediatico si concentri invece eh, su casi di appunto eh, chiamati di femminicidio in cui i maltrattamenti e lo stalking sfociano poi in atti brutali eh, e in qualche modo eh, finiscano per concentrare l'attenzione eh, delle persone su, eh, su delle singolarità che abbiamo visto che sono comunque complessivamente diminuzioni e non sui fenomeni persistenti, che sono i maltrattamenti e lo stalking che sono i fenomeni da cui poi originano eh, quei femminicidi. Quindi eh, è sbagliato, secondo me, pretendere eh, dall'autorità giudiziaria la prevenzione del singolo omicidio, che comunque globalmente è in diminuzione, questo dimostra che l'autorità di pubblica sicurezza, la polizia, l'autorità giudiziaria di fatto sta facendo un ottimo lavoro nella prevenzione dei crimini contro la vita. Uh, ma a quanto uh, potenziare e di nuovo è eh, la risposta alla domanda precedente eh, gli strumenti di contrasto al fenomeno da quale origine principi, in modo da prevenire non un singolo episodio ma diminuire il numero complessivo cioè non certo. si può pensare di, di, di, di creare il paradiso interno si può pensare di creare una società il più possibile sicura eh, a concentrarsi su, su, su, sul momento di rottura eh, raro, comunque raro e comunque diminuzione dà una visione, a mio avviso, distorta del problema e non aiuta a trovare le soluzioni, le mette in secondo piano in sì. qualche modo. Bene, professore, noi siamo giunti al termine di questa primissima puntata. Non so se vuole aggiungere qualcos'altro, tanto avremo modo assolutamente anche nella prossima puntata di andare ad approfondire tantissimi temi che riguardano la giurisprudenza, insomma, perché davvero c'è uh, un mondo. Però io intanto la ringrazio per questa prima puntata perché ci ha dato un po' una visione, il quadro generale di cosa Grazie sia lo stalking e del, del, del femminicidio. Uh, che dire, vuole aggiungere qualche cosa? Altrimenti, no. ci salutiamo qui. Vi ringrazio ancora, e anch'io vi porgo i miei saluti. E... Spero di tornare presto da voi per continuare con un, un nuovo tema. Certamente, oramai abbiamo iniziato questo viaggio insieme, questa nuova avventura, per cui insomma si dovrà sottoporre un po' alle, ah. alle mie ripetute domande, insomma Molto dei miei eh, mille perché. Sono contenta io di averla avuta qui in questa eh, nostra prima puntata, grazie alla sua professionalità e alla sua competenze, insomma ci avvarremo senz'altro dei suoi studi proprio per, per cercare davvero di dare un quadro eh, più generale del, del nostro sistema del nostro ordinamento giudiziario per eh, mettere un po' i tasselli al loro posto. Io che dire? Vi ringrazio per averci seguito, ci diamo appuntamento alla prossima puntata dell'intervista tra fatti e giurisprudenza. Grazie per essere stati con noi e buona giornata a tutti. Grazie, arrivederci, buona giornata.